Oggi qui alla Certosa di Pontignano abbiamo riunito circa 40 nuovi ricercatori e professori dell'Università di Siena che sono stati assunti nelle ultime, nelle ultime settimane. Lo abbiamo fatto per fare assieme a loro una riflessione sulla nostra organizzazione didattica, per illustrarli quali sono gli adempimenti a cui sono sottoposti, ma che sono soprattutto strumenti per migliorare il servizio che noi offriamo ai nostri studenti. Lo abbiamo fatto per familiarizzarli meglio con gli strumenti che dovranno utilizzare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per organizzare i propri insegnamenti, ma l'abbiamo fatto anche per riflettere con loro su tutta quell'innovazione che potrebbe essere necessaria per eh, migliorare la eh, nostra capacità eh, di erogare una didattica qualificata e che risponda soprattutto alle, esigenze, alle molteplici e diversificate esigenze dei nostri studenti. Sappiamo infatti che il tema della didattica è uno di quelli su cui l'intero sistema universitario nazionale si sta interrogando negli ultimi anni, proprio per trovare quelle misure che possano eh, migliorare gli, gli strumenti, non soltanto quelli tecnologici e digitali, ma anche quelli procedurali e gli approcci da tenere eh, in classe per eh, rendere ai nostri studenti un servizio migliore. E lo possiamo fare anche grazie alla, alla, al confronto con eh, altri sistemi già adottati in altri Atenei e al lavoro che viene eh, fatto quotidianamente all'interno del nostro Teaching and Learning Center. Che, eh, che è stato istituito presso il Santa Chiara Lab.